Bene, eccoci qua, siamo live. Allora, ehm, direi di aspettare qualche secondo, almeno okay. giusto per dare tempo di, a qualcuno di, di collegarsi. Vediamo un po', e poi, e poi partiamo. Quando vuoi siamo pronti. va bene dai iniziamo iniziamo allora innanzitutto eh, un saluto a tutti coloro che ci seguiranno nel corso di questa diretta e grazie per eh, il tempo che eh, dedicherete a, a, questo, a questo webinar e dopo il webinar del 16 dicembre, quello di pochi giorni fa, l'associazione Polygonal ne ha realizzato un altro, il secondo, questo qui, con Amir, Vital, con Amir Mohamed dell'associazione eh, diritti al cuore dove eh, parleremo, eh, parleremo dell'Africa ai tempi della seconda ondata. Quindi cercheremo di fare un focus sul continente africano eh, cercando di capire eh, qual è la situazione attuale eh, non solo dal punto di vista sanitario ma anche eh, dal punto di vista politico, sociale, economico Uh, più in generale cercheremo di capire uh, le conseguenze della pandemia sotto diversi profili nel, uh, in Africa. E, mh, con uh, Amir uh, si tratta in realtà già del secondo incontro che facciamo sul, uh, sul tema. Uh, qualcuno di voi forse ricorderà che uh, nel mese di maggio realizzammo, insieme a tre associazioni, Oltre Confine, Futuro Prossimo e Comitato Civico Cori, una serie di incontri eh, sul diritto alla salute. Tra questi ci fu anche eh, l'incontro fatto con eh, Amir Mohamed sull'Africa ai tempi della pandemia. Eh, era maggio e nel frattempo sono passati dei mesi e il quadro non solo africano ma globale è cambiato. Cercheremo quindi eh, di capire come è cambiato, cercheremo quindi eh, di vedere se... Eh, la situazione è migliorata oppure è peggiorata. Insomma, sarà un eh, da una parte sarà una prosecuzione di quello che eh, realizzammo nel, nel mese di maggio. Eh, io eh, ringrazio innanzitutto Amire e l'Associazione Diritti al Cuore, sempre disponibile per eh, questo tipo di iniziative e direi a questo punto di passare la parola a lui, a cui chiedo eh, di presentarsi un pochino, presentare un po' eh, l'Associazione Diritti al Cuore. Ciao Angelo, buon pomeriggio e innanzitutto grazie, grazie a te, e grazie a Poligonale per questi, per questi eventi e per darci anche a noi l'opportunità di, di parlare e di dibattere su argomenti interessanti all'ordine del giorno. E io appunto sono Amire, faccio parte dell'associazione della Olus, Diritti al Cuore, che è una Olus che da circa 20 anni si occupa di progetti di sviluppo in Italia, Senegal e Gambia. Sono progetti principalmente di stampo sociosanitario, e soprattutto declinati diciamo al femminile al mondo dell'infanzia. In altre parole vuol dire che abbiamo progetti appunto che sono volti a sostenere il sistema sanitario locale, in particolare di Dakar e della sua periferia, e, e a sostenere le attività e, e lo sviluppo delle donne. E in particolare per esempio per, fare, per, fare alcuni, per dare alcune attività che facciamo, a Pechino nella periferia di Dakar abbiamo un ambulatorio donne prima infanzia che appunto fornisce eh, visite specialistiche alle donne incinta e gli, mh, ai bambini e abbiamo delle attività di microcredito rivolte alle donne, uno sportello psicologico per le, le donne vittime di violenza e abbiamo anche attività di sanitarie nei villaggi e volta appunto a sostenere il fragile sistema sanitario nei villaggi e a, e a collegare i centri sanitari con i luoghi più remoti per permettere alla gente di di curarsi nei nei casi più urgenti. Questi sono soltanto alcuni dei nostri progetti, abbiamo anche tante attività di sostegno agli studi universitari, alle, alle ragazze senegalesi che studiano medicina infermieristica e quindi siamo contenti anche e eh, soprattutto in questo periodo di pandemia ci teniamo a portare avanti più che mai le nostre attività perché è proprio ora che c'è più bisogno in realtà. E infatti, la prima bella notizia di una delle poche belle notizie di questo 2020 è che, per esempio, i nostri progetti di servizio civile universale hanno potuto riprendere da qualche settimana, da, da, da quasi un mese. Infatti, i nostri volontari sono potuti rientrare a Dakar e riprendere le attività. E questo perché? Perché in Senegal la situazione, la gestione della pandemia più avanti ne parleremo meglio. In Senegal la situazione è diciamo è tranquilla, fra virgolette, nel senso che è possibile tenerla sotto controllo e che i nostri, è possibile far lavorare i nostri civilisti in uh, condizioni di lavoro sicure, nonostante comunque eh, l'andamento dei contagi. E prima di entrare nel, nel vivo del discorso, mi, mi piacerebbe anche con te, con, con voi dell'associazione, commentare... Commentare brevemente innanzitutto la, la bellissima notizia di ieri, che fra l'altro era la giornata internazionale dei migranti, la notizia sull'abolizione, sull sull'annullamento dei decreti di sicurezza di, di Salvini. Eh, Molto volentieri, vai! Questa insomma, è una notizia che è un fuoritema, mm. che vale la pena raccontare, vale la pena commentare, perché è forse una delle più belle notizie del 2020. E finalmente appunto sono stati aboliti i nuovi decreti di sicurezza, fra l'altro con una rissa in Senato che ha portato un questore ed altre persone in infermeria, questo per far capire quanto è stata contesa e violenta la, la questione, con proteste secondo me gravissime da parte di esponenti della Lega e quindi sono stati aboliti questi decreti di sicurezza e nel dettaglio eh, è stata reintrodotta di fatto la protezione umanitaria per i chiedenti asilo che era stata cancellata dai decreti Salvini, che fra l'altro questa, questa politica aveva messo in strada migliaia di migranti dotati di regolare permesso di soggiorno. Inoltre il nuovo decreto sicurezza stabilisce che sono convertibili finalmente in permesso di soggiorno per motivi di lavoro i permessi di soggiorno che erano stati dati per, motivi, per ragioni umanitarie. Inoltre, per quel che riguarda le, le ONG, che forse è un po' la, la parte che più ci interessa, sono state ridotte le multe, ricordiamo che con i decreti Salvini c'erano multe che arrivavano addirittura fino a un milione di euro, e adesso sono state ridotte, non potranno superare i 50.000 euro e sono state eliminate anche le sanzioni amministrative che erano state introdotte nei confronti delle ONG che operavano in mare, compresa per esempio la confisca delle navi, cosa che non è più possibile. Quindi, insomma, eh, queste sono le principali novità. Un'altra novità, per esempio, è che il divieto d'ingresso, adesso eh, il divieto d'ingresso delle navi riguarderà soltanto quelle navi che non comunicano precedentemente che cosa stanno facendo, qual è la loro missione in mare, per tutte le altre invece sarà, sarà concesso, mentre prima invece il governo aveva, diciamo, po aveva il potere di impedire l'ingresso nelle acque territoriali e le navi accusate di, vi di violare le leggi contro l'immigrazione. Un'altra importante novità che mi preme sottolineare in realtà è anche che ora i richiedenti asilo potranno finalmente eh, accedere al sistema d'accoglienza diffusa, che è quello conosciuto come ex-sprar, ex-siproimi perché adesso si chiama SAI, ovvero il sistema di accoglienza e integrazione, vediamo due parole chiave qui fondamentali, finalmente si parla un sistema non solo di accoglienza ma anche di integrazione dove è stata è stato si spera si costituirà una rete capillare sull'impronta dei dei sparar una rete capillare di centri per gestire l'integrazione dei nuovi arrivati nuovi arrivati che finalmente non saranno più fantasmi numeri persone che vagano illegalmente nel territorio ma che, che saranno finalmente esseri umani a quali insomma verrà dato nome cognome e dei permessi per per lavorare e quindi niente, volevo ricordare prima di entrare nel vivo della questione eh, Covid in Africa, volevo ricordare questa, questa bella notizia del... Delle, no, delle ma hai, hai fatto benissimo anche perché diciamo che c'è carenza di belle notizie in questo 2020 e un evento del genere merita di essere sottolineato, eh, di essere sottolineato più volte. Um, una piccola aggiunta la faccio io, diciamo che eh, nonostante tutte le, tutti i drammi di questo 2020, forse sotto il profilo del volontariato, della cooperazione internazionale qualche piccola soddisfazione ce la stiamo ce la stiamo togliendo ecco eh, il fatto che i decreti salvini ormai eh, sono stati consegnati eh, alla storia di questo paese e quindi eh, sono stati sostituiti da decreti eh, molto più molto più umani il fatto che eh, una realtà mi viene da pensare emergency che mh, si è ritrovata comunque ad avere un ruolo importante nella gestione della pandemia nel, nel nostro paese dopo tutto il fango che le ong avevano eh, ricevuto in, in passato ecco questi sono eventi importanti che veramente eh, forse un pochino colorano questo colorano in positivo questo eh, questo 2020 e, mm. prima di eh, entrare nel cuore della del cuore dell'argomento eh, io adesso ti cito due nomi, eh, padre Luigi Maccali e Nicola Chiacchio e ti chiedo quindi di spendere eh, due parole su, su di loro. Sì, sì, ti ringrazio per farmi questa domanda proprio perché l'ultima volta noi avevamo parlato di Silvia Romano, la sua liberazione era un evento che se non sbaglio era accaduto da pochi giorni e come sappiamo è stato un evento che è rimasto sotto i riflettori per, per settimane, che ha diviso l'opinione pubblica, che ha indignato, è diventato anche un ponca prespiatoio, se ne è parlato a lungo, è stata fatta un'enorme diffamazione e ha sollevato problemi di genere eh, molto attuali. Infatti eh, è importante ricordare che a ottobre, eh, il 9 ottobre, sono stati liberati appunto Monsignor Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio che era un turista che in quel momento si trovava in Mali, entrambi furono rapiti in Mali, rimasero per, uh, rimasero per circa due anni nelle mani dei, dei loro rapitori e sono stati liberati ad ottobre e è una notizia che è passata molto sottotono a differenza di quella di Silvia Romano. Fra l'altro loro non erano soli, erano insieme, sono stati liberati insieme ad una cooperante francese e, e all'ex ministro del Mali capo dell'opposizione furono liberati tutti e quattro fra l'altro la, la cooperante francese eh, si è convertita anche lei al, all'Islam durante, durante il rapimento adesso eh, si, si chiama Miriam e dunque insomma è stato un evento molto importante che è passato sotto tono che non ha ricevuto l'attenzione di Silvia Romano Diciamo stesso evento ovvero la liberazione di cittadini i, italiani eh, vittima di rapimento, eh, però esiti diversi per quel che riguarda il trattamento mediatico che hanno, che hanno ricevuto e questo insomma, ci, ci dovrebbe far, rif far riflettere, far capire che probabilmente tutte le critiche avvenute sul caso Silvia Romano eh, effettivamente probabilmente erano critiche legate al, legate al genere, legate alla figura di Silvia Romano a quello che simboleggiava per esempio nicola chiacchio era un semplice turista che che era lì in mari non ha ricevuto alcune critiche non si è parlato del perché stava lì perché faceva turismo là, eccetera eccetera stesso discorso per luigi maccalli nessuno ha chiesto se si sono convertiti all'islam non è stata sollevata alcuna polemica e i giornali quasi non hanno parlato quindi insomma è bene è bene ricordarlo e come e quando si applicano sempre due pesi e due misure per, per, per stessi eventi, insomma. Sì, ehm, sicuramente la questione di genere è stata uno dei, uno dei motivi che ha portato un po' a, a quella discussione abbastanza eclatante, oserei dire anche un po' abbastanza... Eh, Vergognosa sotto alcuni aspetti, perché comunque si parlava di una ragazza che eh, dopo tante sofferenze era stata rapita, era stata eh, prigioniera a lungo eh, senza sapere del nulla eh, del, del proprio destino. Eh, è tornata in Italia e si è trovata a subire anche questa. Ehm, come dire anche questa, queste, questo tipo di, di sofferenze questo tipo di, di attacchi e guarda Mir eh, eh, nel corso della diretta TVA eh, ti, consig cioè, ehm, ti consiglio insomma di, eh, di suggerire eventuali progetti di diritti al cuore sul tema della discriminazione di genere così approfittiamo di questo webinar per cercare di promuovere anche, anche questo tipo di iniziative perché questo tipo di incontri, insomma, è bello approfittarne anche sotto questo punto di vista. No? E, e poi eh, chiudo con faccio una chiosa sulle, ultime, sulle parole che ci sono state ieri da parte di un eh, noto politico del, eh, del, del panorama italiano eh, sul volontariato. Eh, Silvia Romano era una volontaria, tanti altri della cooperazione internazionale sono, sono dei volontari Uh, ieri sono uscite dichiarazioni che riguardavano, che riguardavano il mondo del volontariato, nel senso che uh, io il 25 dicembre vado ad aiutare i Crosciar uh, e quindi chiedo al governo di, uh, di permetterci di fare, di fare questo. Uh, ricordiamo, approfittiamone per ricordare che il volontariato è una cosa come dire, seria, è una cosa molto seria che innanzitutto uh, meno uno la predica da una parte e più la fa e quindi è meglio e soprattutto non merita di essere strumentalizzata in, uh, in, in questo modo. Sì, e, sì, no, okay. concordo con quello sì. che dici, ho letto questa notizia, e noi, io, te e il mondo dei volontariati siamo rimasti alquanto esterefatti, eh, io personalmente anche molto eh, in realtà arrabbiato con, eh, con, con Salvini e con questo sistema politico che strumentalizza appunto le attività di volontariato, che innanzitutto non sono attività spot che si fanno quel giorno lì e ciao, secondo non, non, non si predicano, non si dicono, e terzo non dovrebbero essere usate, essere fatte come, in questo caso, come diciamo eh, protesta eh, all'istituzione all per esempio della zona rossa il giorno di Natale e quindi come una protesta politica io vado a fare volontariato, cioè c'è un insulto al mondo del volontariato sotto tanti punti di vista che, che non fa altro che continuare a sminuire la, la, la tristissima immagine di, di Salvini. Insomma. E possiamo augurarci per il 2021, tra i tanti desideri, ecco, di, che ci sia una concezione diversa riguardo di questo mondo, che è importantissimo non solo in Italia, ma in, eh, un po' in tutto il, il pianeta. Allora, eh, solo un secondo, prima di entrare nel cuore del discorso, ne approfitto con, con un comment, ne approfitto, eh, eh, approfitto di un assist, insomma, di un commento di Elena Maraviglia, che nel momento in cui parlavi dell'abolizione dei decreti di sicurezza, parlava, eh, scriveva una bella notizia. E, ne approfitto per dire che eh, a tutti coloro che ci seguono, che, eh, se avete delle domande, dubbi, delle curiosità sul tema che stiamo trattando, eh, senza problemi scrivete tra i commenti della diretta e poi una volta finita l'intervista, una volta finito il confronto, insomma... Eh, cercheremo di pubblicarli sul, eh, sullo schermo per eh, dare delle risposte. Perfetto, Amira. Allora ehm, arriviamo al, ehm, al nucleo del, del webinar e ti chiedo subito eh, che cosa è cambiato in Africa dall'ultima volta che ne abbiamo parlato a maggio ad oggi. Allora, sì, eh, sono cambiate tante cose, cambiate eh, molte cose in parte, sono peggiorate altre in parte sono relativamente migliorate. Allora, mi spiego. Eh, al momento in Africa oggi ci sono circa 2 milioni e mezzo di, di contagiati e i decessi sono circa 58 mila, quindi un numero sui dati, parlando, vedendo i dati, un numero molto basso, addirittura più basso del numero dei, dei decessi in Italia. E, da un lato di consola, perché le proiezioni parlavano, le proiezioni al, a... Aprile, maggio, quando, quando ne avevamo parlato, eh, ipotizzavano addirittura 190.000 dece 190 decessi. Dei 190.000 e 300.000 decessi nell'arco del 2020 in Africa, e finora i decessi accertati sono 58.000. Però stiamo sempre parlando appunto dei dati ufficiali, che, come sappiamo, come abbiamo detto anche durante l'ultimo eh, webinar su questo argomento, non sono sempre molto non sono attendibili. Per tutta una serie di ragioni, eh, la prima è appunto la eh, esigua quantità di, di test che si fanno nei, nei paesi, poi mi preme anche ricordare sempre lo stesso discorso: che l'Africa, comunque, è un continente che, che, che racchiude, che include 54 stati differenti, non tutti e 54 stati addirittura fanno i test, di questi 54 stati ci sono alcuni che ne fanno. E tantissimi, quasi la metà tipo il Sudafrica o il Marocco, e altri che ne fanno pochissimi, quindi è chiaro che, è chiaro che i numeri ufficiali de, dell'Africa sono sempre discutibili. Però è anche vero, e queste sono alcune delle notizie positive, è anche vero che eh, il sistema sanitario di, di numerosi paesi dell'Africa occidentale o del Nord Africa, penso al Senegal, all'Egitto, al Marocco, e sono i paesi con cui... Eh, personalmente o per volontariato o più contatto, i sistemi sanitari non sono collassati e questo è un, questo è un dato obiettivo. Non c'è la fila davanti agli ospedali, non muore, la gente, non, non muore la gente per strada, non vediamo immagini atroci come le potevamo vedere magari dell'Ecuador a marzo-aprile. Quindi in questo 2020 si riconferma la lentezza del contagio in Africa, si riconferma la lentezza del contagio che è dovuta a differenti fattori, in questi mesi ci sono stati tantissimi studi ed analisi sul perché il contagio in Africa è così, fortunatamente è così lento, o i dati dicono che è così lento. E ci sono quattro fattori principali, il primo fra tutti è, come avevamo detto, la giovanissima età media del continente, infatti ricordiamo che l'età media in Africa è di 20 anni, e in paesi per esempio tipo il Senegal l'età media addirittura è addirittura di 18 anni e quindi insomma la bassissima età media eh, aiuta e sicuramente impedisce i decessi e impedisce anche per esempio il eh, la diffusione dei contagi perché tantissime persone nell'Africa occidentale è stato visto addirittura il 90% dei contagiati nell'Africa occidentale era sintomatico e dicono che questa, questo, questo fattore sia stato anche dovuto alla giovanissima età dei, dei contagiati. Un altro, un altro fattore per esempio è l'esperienza precedente che tantissimi stati africani avevano nella gestione delle epidemie, come quella per esempio del, dell'Ebola eh, o, del, o dell'AIDS, e, e un'altra addirittura si parla, ultimamente si parlava di una immunità diciamo storica che si è creata nell'arco dei decenni eh, da parte della popolazione africana verso numerosi coronavirus perché sa sappiamo, abbiamo sentito parlare in questi mesi che il coronavirus è una categoria di virus esistono tanti coronavirus qui adesso noi oggi parliamo sempre del SARS-CoV-2 ne esistono altri e, e pare, numerosi studi affermano che la popolazione africana ha sviluppato delle maggiori resistenze ad altri tipi di coronavirus, che quindi questo influenza diciamo, la, la contagiosità, diciamo, la blocca, la rallenta. E, e poi soprattutto un altro fattore, il quarto fattore che ha diminuito, impedisce diciamo, un'esplosione dei contagi, è un fattore direi socioculturale, ovvero che appunto... Eh, in Africa, come sappiamo, diciamo la, sia per le temperature, sia per la cultura, per lo stile di vita, eh, la quotidianità avviene per lo più in spazi aperti. Eh, sappiamo che eh, il lavoro informale, la, la quotidianità delle persone e eh, lo stile di vita in generale avviene in grandissima parte in spazi aperti e non in spazi chiusi, e quindi anche questo in realtà e dicono viene, viene considerato un fattore che ha contribuito a limitare l'esplosione dei contagi e infatti in Africa il problema appunto come dicevamo in questo anche a maggio non è tanto il coronavirus in sé che, che obiettivamente è un problema per i decessi è un problema a livello sanitario ma fa molti più, fanno molti più problemi la, le conseguenze e l'impatto socio-economico del, del coronavirus che non il coronavirus in sé e infatti per esempio quello che stiamo vedendo in questi mesi è un aumento incredibile della, della povertà, e addirittura secondo stime del, del, del centro di, di controllo delle malattie dell'Africa eh, la povertà nel continente è aumentata del 2% nel 2020 e si suppone che aumenterà fino al 5% nel 2021, che in altre parole vuol dire... 50 milioni di persone in più che vivranno al di sotto della soglia di povertà in, in Africa nel 2021. e Fra l'altro c'è da ricordare che questa, i, i cosiddetti nuovi poveri, la gran parte di loro vivranno nelle, nei centri urbani, vivranno in zone urbanizzate, non più rurali, anche in Africa, e questo porterà ad un enorme incremento delle disuguaglianze sociali, dell'insicurezza e delle, del deterioramento delle, delle condizioni delle condizioni eh, sanitarie ed economiche. Un'altra conseguenza che stiamo vedendo in questi mesi è il crollo del, del PIL, mentre i decessi sono stati molto meno, molto meno di, di quelli che si, era, che, si era, diciamo che si era detto a maggio e il crollo del PIL pro capite purtroppo è stato maggiore, addirittura fino al 5%, si parla entro la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Eh, era stato previsto un po' di meno, circa il 3-4%, invece si parla adesso del 5,4% e questo ha un impatto drammatico chiaramente su numerosissimi settori e, e in particolare sul, sul mondo del lavoro che già viveva in una situazione di infinita, infinita precarietà in Africa eh, infatti il, mondo, il mercato del lavoro era già, già fragile e soprattutto era già eh, molto molto informale Addirittura eh, secondo, eh, secondo l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, eh, in Africa circa l'80% del lavoro era, era appunto informale e la, eh, pandemia, le, la pandemia di coronavirus sta aumentando queste percentuali perché, perché molte persone si stanno trovando, senza lavoro o sono costrette a trovare altre fonti di, di guadagno e quindi stanno aumentando le persone che passano o che passano dal lavoro for formale diciamo regolarizzato al lavoro informale oppure una grande quantità di, di persone che stanno che si introducono, si inseriscono all'interno del, del lavoro informale per, eh, per cercare nuove fonti di entrata in questo, in questo dramma globale un'altra situazione eh, Purtroppo tragica è appunto il discorso della sanità, perché come abbiamo detto eh, il sistema sanitario non è collassato eh, nei, nei paesi africani, però abbiamo anche detto che eh, questo sta impedendo eh, tantissime campagne di vaccinazione, sta impedendo che molte persone magari vadano all'ospedale per eh, o dei controlli o dei richiami o delle analisi per la paura del contagio, e questa, per esempio, è una situazione che si sta che, che si verifica e si sta verificando anche, in, uh, anche in, in Europa, in Occidente. E quindi stiamo vedendo in uh, tantissimi paesi, come la, la Nigeria, il Senegal, che sono diminuite tantissimo le campagne di vaccinazione, che stanno aumentando i morti, per esempio, per uh, diabete per AIDS, per malaria, dunque per, purtroppo per le malattie storiche che, che colpivano in generale il continente africano e più in particolare quella la regione occidentale. E quindi quando parlo di mh, eh, conseguenze drammatiche non tanto del virus in sé, ma delle conseguenze di questa crisi mondiale, parliamo di questo tipo di cose, ovvero della crisi economica che porta insicurezza lavorativa e alimentare che fa aumentare tantissimo appunto il lavoro informale e parlo di mh, una diminuzione delle campagne di vaccinazione una diminuzione del rifornimento dei, delle medicine dei farmaci più, più comuni e, e quindi questo insomma ecco quindi, uh, hai accennato ai vaccini hai accen intanto ti ringrazio no, e no. Accennavi ai, ai vaccini, eh, ormai è eh, notizia di qualche giorno, eh, ci sono diverse multinazionali che hanno annunciato il loro vaccino, eh, in Inghilterra eh, già si è cominciata una certa campagna di vaccinazione con tutti i problemi del caso che ci sono stati nei, con, eh, con, con le prime vaccinazioni insomma e a breve si comincerà anche eh, in, in Europa. Eh, ovviamente si partirà per eh, fasce sociali, eh, o comunque eh, si coinvolgeranno prima gli operatori sanitari. Eh, insomma, eh, piano piano eh, si è tracciata una strada verso la vaccinazione. Pochi giorni fa sono usciti alcuni, re alcuni report, alcune, alcuni articoli che eh, parlavano del fatto che, eh, adesso vado a memoria, Uh, più del uh, 50% dei vaccini uh, messi a disposizione dalle case farmaceutiche sono stati acquistati uh, da una piccola parte del mondo, uh, dal, dall'Occidente uh, in, in particolare, uh, che, hanno, che sembra che abbia preso una uh, quantità di vaccini che soddisferà alla fine il 14% della popolazione mondiale. E questo uh, ricadrà uh, quasi sicuramente in modo negativo sul, uh, sull'Africa, eh, Tant'è che si parlava anche di, eh, di non brevettare i vaccini per favorire una maggiore, eh, una maggiore diffusione degli stessi eh, nelle aree più depresse del mondo. Allora, volevo chiederti il tuo pensiero in tal senso, eh, se la situazione in effetti è, è così e insomma a che cosa stiamo andando incontro in, in Africa? Allora sì, ti confermo innanzitutto, per ri rispondere alla prima cosa, che la situazione è così, ovvero che eh, un piccolo gruppo di paesi occidentali diciamo già ha stipulato accordi, accordi miliardari con le multinazionali farmaceutiche per accaparrarsi eh, i vaccini quando saranno ufficialmente, ufficialmente pronti e sicuri per quel che riguarda l'Africa, in realtà per quel che riguarda tutti i continenti, è stata lanciata un'iniziativa, un progetto molto importante che dà un po' di speranza, che si chiama il progetto COVAX, ovvero un'iniziativa lanciata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal CEPI e dal GAVI, che sono altre due altre grandissime alleanze sanitarie. E è un progetto che ha l'obiettivo di garantire una copertura vaccinale a tutti i paesi, a tutti i paesi del mondo, Soprattutto, soprattutto quelli del terzo mondo e infatti questo progetto già si sta muovendo per creare le basi per una distribuzione equa dei vaccini proprio perché eh, sia la storia insegna sia tantissimi paesi africani già da mesi stanno, stanno premendo la comunità internazionale affinché non si ripetano le enormi ingiustizie del passato perché già abbiamo visto che con i vaccini e con i farmaci sono stati con i ritardi di, dei vaccini e dei farmaci in Africa sono state causate milioni e milioni di morti. Eh, sempre l'African Central, for ehm, l'ACDC, che sarebbe il centro sanitario delle malattie per l'Africa, ha stimato come il continente ha bisogno di un miliardo e mezzo di, di dosi di vaccino e nonostante la popolazione africana sia di un miliardo e due, e si pensa che eh, ci sia bisogno di fare in tantissimi, in tantissimi casi ci sia bisogno di fare dei richiami e quindi eh, secondo loro c'è bisogno subito di un miliardo e mezzo di dosi di vaccino e il problema è che mancano mh, per fare i vaccini non serve solo il vaccino ma serve tutta un'infrastruttura e sono già state create diciamo, la distribuzione la, le vaccinazioni in Africa si fondano fondamentalmente su, su tre pilastri eh, sono dei pilastri stilati sia dall'OMS sia da tantissime agenzie sanitarie africane e innanzitutto quello che richiedono in generale adesso le alleanze sanitarie dell'Africa, la prima cosa è di testare i vaccini in Africa, questa è la primissima cosa e non è scontata. E sia per dimostrarne l'efficacia sulla popolazione, sia per mettere sin da subito in piedi le infrastrutture necessarie poi a raggiungere gli angoli più remoti del, del continente, quindi si sta chiedendo già da ora a gran voce di testare e creare già da adesso le infrastrutture in Africa, non che vengano poi, che vengano creati i vaccini altrove e poi vengano importati in Africa, ma di eh, testarli subito nel continente perché così e testandoli si creeranno anche allo stesso tempo le infrastrutture o si prepareranno le infrastrutture poi per la futura, per la futura distribuzione. E, ma non è solo questo, vogliono testarli anche per favorire poi il coordinamento fra i, fra i produttori, fra le istituzioni, fra i finanziatori di, di questi vaccini. E anche l'Africa c'è da dire che in tantissimi paesi si stanno testando vaccini, in Senegal, in Sudafrica... Uh, in Marocco, vado memoria, mi sembra anche in Marocco si stanno testando dei vaccini e il secondo pilastro su cui diciamo, dovrebbe basarsi la campagna di vaccinazione in Africa è quello sul fronte finanziario e produttivo quindi abbiamo visto prima di tutto viene richiesto di testare i vaccini in Africa la seconda cosa che viene, che viene richiesta sono degli ingenti finanziamenti, investimenti nel continente per creare la rete di distribuzione dei vaccini dei vaccini e la, la banca di sviluppo africana già eh, ha stanziato 4 miliardi di dollari per, per questo obiettivo per creare la catena di distribuzione dei vaccini ma anche, que, anche questo in realtà ovvero anche il discorso distribuzione e produzione sarà un grande campo di battaglia in realtà delle, delle case produttrici. E, un campo di battaglia che, non, che creerà non pochi ostacoli, perché per esempio già si parla di, di questi vaccini che è in stato magari liquido, che per conservarli hanno bisogno di, di stare a temperature anche di meno 20, il che implica la necessità di, un, di, di una refrigerazione che in tantissimi paesi e posti remoti del continente è impossibile, è impossibile garantire. Ah, mira, guarda, una... Una curiosità, ma mh, ci saranno. Cioè quindi ci saranno delle. Mh, stanno, allora, stanno sviluppando dei propri vaccini. Stanno sviluppando in, sì, eh, nel sì, continente parte, africano, almeno stanno, ma, sì. buona parte degli stati. E, mh, ci saranno eh, c'è quindi un rischio concreto di influenze dall'esterno? Dall eh, mi viene da pensare, ad esempio, come già accennammo a maggio, no? Uh, qualcuno chiese l'influenza della Cina uh, in, uh, in Africa e um, ci sarà secondo te un, uh, un qualche gioco particolare insomma si creerà un, uh, un legame c'è da, da aspettarselo mi viene da dire perché guardando quello che è successo storicamente c'è da aspettarselo ovvero una cooperazione di stati occidentali che si accaparrano gran parte delle dosi e che lasciano l'Africa eh, l'ultima ruota del carro c'è da aspettarselo però eh, come detto questa coalizione COVAX questo progetto COVAX eh, capitanato dall'OMS sta cercando di impedire questo e di garantire un'equa distribuzione dei vaccini eh, a tutti i continenti per quel che riguarda la, la Cina e l'Africa eh, i rapporti sanitari in questo momento pandemico, pandemico fra Cina e Africa eh, ti posso dire che la Cina continua, come avevamo detto a maggio, continua eh, con l'invio enorme di, di, di dispositivi di protezione individuali, mascherine, tute, eh, gel, ma anche test, e c'è da dire non solo la Cina in quanto la Repubblica Popolare, ma anche le, le industrie tecnologiche cinesi, mi viene da pensare a Huawei o ZTE, stanno investendo tantissimo nei nei strumenti sanitari e nei dispositivi di protezione individuale per esempio poche settimane fa in, in Etiopia sono state inviate da parte di Huawei oltre 4 milioni di, di mascherine oltre un milione di test e, e così anche in Senegal e anche in generale direi in quasi tutti i 54 stati la Cina sta inviando quasi ovunque le ingente quantità di, di aiuti e mi piacerebbe condividere, per capire meglio di cosa stiamo parlando, mi certo. prova adesso, nonostante vorrei condividere delle infografiche per capire meglio di cosa stiamo parlando, vediamo se ci riesco. Molto volentieri, sai che ci riusciremo. Un attimo, sto provando a condividere lo schermo, ok, vediamo. Si vede una foto. Allora, eh, lo schermo, ah, insomma, la vedi. foto si vede, forse devi, esatto. devi zoomare un pochino, se riesci? Esatto. No. Interrompo con divisione ci riprovo, ci riprovo okay. soltanto con la foto, scusami intanto eh, ne approfitto per dire che per ricordare che se ci sono domande dubbi volete chiedere qualcosa scrivete tranquillamente nei commenti sotto la diretta e veramente tra pochissimi minuti eh, nel caso eh, selezioneremo eh, selezioneremo qualcosa ecco non so se si vede una ok si vede e... questa è una è una mappa che ci mostra appunto dove si stanno effettuando i test per, per i vaccini in Africa e possiamo vedere che ci sono alcuni paesi che hanno il puntino nero e il puntino rosso eh, il puntino rosso è lì dove si stanno proprio eh, facendo i test dei vaccini e invece i puntini neri sono i paesi in cui si trovano le istituzioni che hanno la capacità per, per fare queste prove vediamo per esempio in Guinea-Bissau, in, Guinea in Ghana, in Sudafrica Zambia, Zimbabwe, Kenya, Uganda, Egitto, si stanno facendo le, i test per, per il vaccino e vediamo anche che c'è anche un altro numeroso numero di paesi eh, che ha le istituzioni adibite per farli e che insomma si, si stanno, stanno lavorando per farli. Quindi possiamo vedere che mh, in Africa anche lì. Eh, il discorso test dei vaccini è molto attivo e si sta lavorando vediamo un'altra infografica che avevo per capire allora questa è molto interessante anche se vediamo se si vede si vede la vedi? no Aspetta, te allora scusa. No, si vedeva sempre la stessa. Adesso è sparita anche quella. Quindi immagino che stai procedendo alla sostituzione. Allora, eccola qui. Dovrebbe apparire. È apparsa. Sì. Ora la riprendo. Esatto. e Qui possiamo vedere l'andamento della, della pandemia nei, nei vari continenti o comunque regioni del mondo e possiamo vedere eh, le, da gennaio a dicembre diciamo e vediamo nord america ed asia sono le due linee ovvero insomma due, le due regioni in cui la, il contagio i numeri del contagio sono i più elevati vediamo l'unione europea e il sud america e poi vediamo l'africa che è una linea diciamo in basso in basso a tutte le principali che quindi ci conferma quello che dicevamo all'inizio, ovvero di un andamento del contagio, eh, direi abbastanza eh, limitato rispetto agli altri continenti, però ripeto, questi sono sempre numeri, come detto, basati su, sui dati ufficiali, e quindi ricordiamo che appunto, eh, diciamo, moltissimi paesi dell'Africa, eh, direi nessun paese dell'Africa, effettua il numero dei test eh, che effettuano i paesi occidentali. E poi un'ultimissima un infografica che è eh, aggiornata proprio ad oggi, è la seguente, tolgo un attimo lo schermo e la rimetto. Eccola qua, e questo è l'andamento della pandemia paese per paese in... Uh, Africa oggi diciamo e come vediamo aspetta che non la e come sembra vediamo? che il maggior, eh, il maggior tasso di incidenza ci sia nel, nel Sudafrica se non sbaglio sì, giusto esatto c'è cioè, infatti è il Sudafrica proprio il paese africano che presenta più, più contagiati e in particolare nelle ultime quattro settimane è proprio eh, esploso il numero dei contagi perché hanno avuto una serie di feste eh, religiose eh, e sociali importanti, in cui diciamo, la, la popolazione non ha rispettato alcuna misura, e, e quindi nell'ultima quattro settimane c'è stata una grande esplosione, ma allo stesso tempo dobbiamo anche dire che il Sudafrica è il paese africano che fa più di tutti. E fa migliaia di test al giorno, quasi ai livelli dell'Italia o della Spagna, quindi ritorniamo quindi è anche, forse anche il paese con i dati più attendibili in Africa esattamente, è proprio così. E lo stesso, eh, lo stesso, immagino: vedo il Nord Africa, dovrebbe essere l'altro. C'è è il Marocco eh. che particolarmente che, che presenta purtroppo più, più contagi del Nord Africa, a, a seguire Egitto, Tunisia. Algeria e anche qui bisogna dire che da questa mappa possiamo vedere che comunque eh, i paesi in cui si fanno più testo o comunque gli stati in cui i dati potrebbero essere più attendibili sono anche gli stati che presentano al momento il maggior numero di contagi Sudafrica Marocco Egitto eh, Algeria e poi vediamo eh, Etiopia Eritrea quindi Torniamo sempre al discorso che della inaffidabilità obiettiva dei dati. Grazie, grazie mille Amir. Guarda, eh, ci, eh, andiamo Beh. verso la conclusione e eh, c'è una domanda eh, di Elena Maraviglia. Eh, quali sono secondo te le, princip le principali sfide a cui il mondo della cooperazione deve cercare di rispondere nel prossimo futuro? L'aumento della povertà porterà ad un, ad un aumento di aiuti umanitari a discapito dei progetti di sviluppo sul lungo periodo? Sì, allora parto da rispondere all'ultima domanda e esprimo la mia, la mia opinione. E sì, l'aumento della povertà porterà ad un aumento di aiuti umanitari, nel senso che già da adesso eh, gran parte dei finanziamenti internazionali sui progetti di sviluppo sta dando la priorità ai progetti appunto di carattere sanitario e ai progetti di aiuto umanitario, ovvero di carattere emergenziale, a discapito dei progetti di sviluppo più a lungo, più a lungo periodo, perché appunto essendo... E, essendoci adesso una, una grande emergenza mondiale da combattere si dà chiaramente più, eh, più finanziamenti a questo tipo di progetti qui a discapito dei progetti a lungo periodo Fra l'altro in questo c'è da dire che la cooperazione ora sta vivendo eh, parlo di cooperazione allo sviluppo sta vivendo appunto un periodo di, di, di enorme crisi proprio per queste ragioni perché appunto adesso si sta cercando chiaramente di eh, ovviare alle difficoltà immediate della, della pandemia e mettendo in seconda parte quel che è appunto lo sviluppo a, a lungo termine. Le sfide della cooperazione sono in realtà, la, la prima eh, che, che mi viene da dire è, è quella di fare rete, che è un'opportunità, è una necessità in realtà che la pandemia ha fatto emergere ancora di più, ovvero che appunto eh, affrontando una pandemia globale, e stiamo, stiamo notando, la comunità internazionale anche il mondo dello sviluppo sta notando che funzionano sempre di più chiaramente delle azioni eh, messe in marcia da gruppi di ONG da gruppi di istituzioni eh, da, da reti de, di enti che, che attuano dei progetti per esempio appunto viene da, da citare nuovamente il progetto COVAX che è stato... Eh, che è stato creato da tre grandi agenzie sanitarie mondiali stesso discorso vale nella, nel mondo della cooperazione e dello sviluppo quindi una sfida è attuare in eh, gruppo attuare in squadra e disegnare dei progetti di sviluppo eh, mi viene da dire con tanti enti del terzo settore insieme ma anche fra enti del terzo settore e istituzioni allo stesso tempo Quindi, non più cosa che già si stava cercando di fare ma che la pandemia ha eh, diciamo eh, impone di fare ancora di più non più magari progetti individuali di quella singola ONG ma magari progetti più strutturali eh, creati disegnati da più organizzazioni differenti assolutamente mi viene da mi viene da pensare Perfetto. a questa è una, eh. una priorità e e, e poi ovvio, altro... ovviamente e... Eh, finisci scusa? no no stavo riprendendo continua poi ti dico questo che dicevo ah ok, eh, no dicevo l'augurio ovviamente è quello che si possa realizzare insomma questo fare squadra il, il prima possibile e allora Amita prima di chiudere eh, volevi aggiungere qualcosa sì, giusto? volevo aggiungere l'ultima cosa riguardo a un discorso a un'altra arma per affrontare la, la pandemia in, in generale nel mondo e in particolare in Africa ovvero di questo è un discorso che in Africa va affrontato bene, ma anche in Europa, ovvero di, di ricreare, riaffermare una importante fiducia e un'importante relazione fra le istituzioni e la popolazione perché questo è un discorso che l'abbiamo visto sia in Italia in tanti paesi europei, ma lo vediamo tanto anche in, in Africa che ci sono numerose eh, correnti e idee di pensiero magari no-vax, sentimenti antivaccino, che chiaramente contrastano la la sconfitta del, del virus. Quindi in realtà un altro obiettivo che si è, è data la comunità internazionale e si sono dati i paesi africani è proprio quello di combattere la disinformazione. E questa è una cosa, per esempio, in cui una cosa che il SE in paesi come il Senegal e tanti paesi dell'Africa occidentale ci stanno lavorando in maniera particolare e in maniera mi viene da dire anche molto innovativa perché stanno cercando di fare buone, di informare la gente a rispettare le misure preventive e di informare la, la popolazione all'importanza dei vaccini attraverso l'arte urbana, attraverso la musica popolare attraverso il rap, attraverso i graffiti, attraverso i disegni, attraverso la musica dunque attraverso canali di comunicazione eh, che arrivano a tutti comprensibili da tutti, attraverso per esempio anche serie tipo satiriche in Senegal è stata creata una serie tv chiamata Le virus, il virus, che appunto tramite la satira, tramite eh, mini cortometraggi vuole appunto abbattere la disinformazione, informare il grande pubblico sull'importanza e rispetto delle misure preventive e, e, de, e l'importanza dei vaccini, perché già, già si intuisce tanto in Europa come in Africa le resistenze che ci saranno sul, sulle vaccinazioni. Quest'ultima cosa che hai detto è molto, è molto interessante e forse è mancata un po, dalle, un po' in Europa, un po' in Occidente, yeah. questo modo di eh, combattere la, la pandemia. E guarda, Amire, ehm, io penso che ci sarà, in futuro ci sarà un terzo incontro sempre con te, perché comunque gli argomenti, gli argomenti che vengono snocciolati e approfonditi, e approfonditi sono sempre molto, molto interessanti. Eh, però eh, purtroppo il, te, il tempo è tiranno e ci dobbiamo avviare alla, alla conclusione. E, allora, io innanzitutto ringrazio Amir e eh, di nuovo l'Associazione Diritti al Cuore eh, per la disponibilità data, eh, un grazie a tutti coloro che ci hanno, che ci hanno seguiti e chiudiamo questo webinar lasciandovi alcuni riferimenti per entrare in contatto con le nostre due associazioni eh, l'associazione di promozione sociale Polygonal e diritti al cuore ONLUS per entrare in contatto con Polygonal eh, vi consiglio, eh, vi, do il, vi metto in sovraimpressione il sito internet ufficiale www.polygonal.ngo e eh, vi invito anche a um, farvi un giretto uh, su questa, sulla nostra piattaforma, poligonal.ng/moodle dove eh, ci sono eh, per tutti voi dei corsi di formazione gratuiti e con possibilità di scaricare un uh, certificato a fini curriculari. Prima abbiamo parlato di Silvia Romano, per fare un esempio, si parlava della questione di genere. Ecco, lì troverete ad esempio un uh, corso di formazione chiamato Genders uh, che tratta proprio questi, questi temi. E Infine, per entrare in contatto con uh, l'associazione uh, Diritti al Cuore Lascio eh, il sito internet .eh, e Di nuovo un, un grazie a tutti. e Grazie io, a voi. Grazie a Polivora. Ci vediamo in futuro, con Diritti al Cuore ci rivedremo in futuro sicuramente. E con tutti voi eh, vi, lascio una, vi, lascio, eh, un, vi saluto insomma, eh, con appuntamento ai prossimi webinar che ci saranno nel corso del 2021. Grazie. Grazie e buona serata. Buona serata.